Zombie Apocalypse Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e a tutti. eccomi come qua che sto prendendo un caffè con voi. E dopo pranzo, perché ovviamente ho mangiato una bella pasta con epizeme e panna. E anche carote e questa è la mia canestra che vi ho fatto vedere eh, proprio eh, come dire questa mattina quando ho fatto l'altro video non lo so ancora quando lo monterò aspettate un secondo e niente praticamente sto cercando di eh, far vedere questa canestra che è buonissima e stra nutriente per me almeno secondo me comunque eh, non è tanto costata perché è caluccia come vi dicevo nell'altro video però avevo voglia di mangiarmi qualcosa di sostanzioso di più buono di più gustoso eh, al posto dei biscotti perché i biscotti tanto me li mangio visto tanto volentieri quindi la canestra fa il caso mio mi tappa anche bene i buchi dello stomaco compresa la, bo la bocca dello stomaco quindi ok ci siamo e niente costano ancora e sto mangiando sto bevendo sia un caffè <ride> che lo sta andando via della canestra questa è, fatta a, è stata fatta a luogo santo per, non so, sì, è stata fatta a luogo santo se mi volete fissare nel voto perché sto scuotando la tele c'è cioè la tele troppo alta anche il sottofondo quindi ho deciso di farvi la narrazione perché si capisce meglio e almeno non è troppo casinista come... Come video Quindi spero che questo video vi possa piacere Se è così seguitemi anche su Instagram E su TikTok e su Facebook Vi metto tutti i link in riferimento Ai canali a cui io sono attiva Non molto ma appena E quindi niente ragazze Se vi va seguitemi su Su TikTok e Instagram E niente A parte Facebook ehm, E niente io vi lascio il proseguimento questo video, spero che vi faccia compagnia, eh, io vi dico che la canestra ve la consiglio perché è veramente molto buona e eh, noi ci si becca appunto all'altro eh, video, i eh, il di video che vi lascio in sottofondo dopo che vado in un'altra stanza, cioè in camera mia a parlarvi dei miei profumi e delle mie cose più belle. Ok? Niente. Intanto vi mando un altro video nel link di informazioni, informazioni del video che ricevo io stamattina, ok? E niente, nel frattempo vi dico che ho già finito la palestra e ci vediamo in un altro videoclip a parte, sempre in questo video qua dove vi faccio vedere che, ehm, che appunto mi sto finendo la canestra tutto molto buono gustosa e, e niente che dirvi spero che questo video appunto vi possa intrattenere più che altro non dico ut essere utile ma a me farvi compagnia e ci si becca appunto e, a un altro video ah volevo fare un virale ma non so quando uscirà quindi attendetemi e, cosa vi sto dicendo che la canestra non fa bene il di stomaco mentre altri tipi di biscotti da bino bianco lasciano il tempo che trovano questa è stra buona canestra ve la consiglio davvero di tutto cuore è cara vi ribadisco ma è buona non so quanto che sono troppo ripetitiva ma questo è questo è, è questo qua sto montando un video lo sto salvando e tra poco sarà online non so quando ma sarà online ok e niente eh, è del video appunto di stamattina se vi voglio vederlo io lo sto caricando e poi appena sarà pronto lo pubblicherò diretto sul canale youtube sempre questo canale qua che state seguendo tutte ciao a presto allora rieccomi dunque sono qui a fare l'altro video che è come questo che faccio sempre io niente il mio video sto quasi terminando al termine dell'esportazione del salvataggio perché eh, oddio stavo per farlo cadere e niente e quindi eh, ho un preletto disfatto, ma non ve lo faccio vedere perché non mi sembra il caso perché poi avete da ridire quindi non è a caso e niente io non lo so con questo telefono fa molto è difficile da editare i video con questo non tanto, non capisco il boh dovrei montare i video più spesso dall'iphone e non dalla galaxy android perché fa veramente pietà non dire altro aspettate un secondo torno ok eccomi qua dunque ho appena messo la miniatura di video una miniatura così a caso non, so, non sono stato fatto lì, a fare tanti scritte e cose, l'ho fatta così senza troppo essere elaborata. Ho fatto una foto così di copertina e voilà, ho fatto il gioco. Non è il massimo però sinceramente me ne interessa poco, delle visualizzazioni, scritte e quant'altro. Chi mi, vuole, mi segue. Chi vuole non mi segue, quindi me ne importa poco. L'importante è che mi diverto perché questo è il mio obiettivo è divertirmi su youtube a fare video belli belli belli <ride> quel po' che posso dire che posso fare aspettate un secondo che voglio guardare una cosa così vi da un lato se non me ne cadete no così mi cadete ok perfetto ci siete? si sì, spero di sì e niente, allora Dunque, tra poco dovrò montare quest'altro video e... Sta facendo una pioggia allucinante Ma non è così brutta una, Come su Dio, come dice mio, è una santa pioggia Perché non sta facendo, almeno spero che non faccia danni perché... perché sì, non voglio toccare questo argomento Ma a volte la pioggia non è il massimo Ma questa è una pioggia delicata e limpida e chiara, quindi va benissimo. Non, al momento credo che non stia, anzi non sto affacendo, quindi top. E niente. A parte le mie frigacce che sto dicendo, da prima, mh, quindi, cosa dire? Eh, ieri mi ho messo un profumo che non è un profumo deodorante, molti non apprezzano, ma mi piace. Ed è questo della bombomalizia il deodorante che a me piace da matti è molto buono e mi, e mi soddisfa come profumazione ve l'ho messo anche dopo la doccia non nella nell'ascella ma bensì nella maglia dell'ascella perché io eh, ho come si può dire ho l'ascella delicata e devo stare attenta a quello che utilizzo come deodorante invece per il proprio ho ancora da utilizzare questo che non lo voglio buttare perché sono soldi buttati se buttate un deodorante che anche non vi piace ma lo dovete consumare per forza di cose a meno che non sia un deodorante che proprio non fa che non sia al massimo ma anche questo anche se non ha un bellissimo odore nel senso, l'odore non è brutto però boh, sa di non dico di non so neanche di cosa, però non è male, solo che non mi fa, fa preoccupare abbastanza, non importa comunque. Quanto c'era di prodotto? 50 ml di prodotto. E questo è della Ven U Thermal ed è molto buono, però oh, c'è qualcosa che non mi soddisfa di questo, questo deodorante, non saprei. Vabbè, pazienza, cosa devo dire? Cosa vi devo dire? Mentre con un profumo che sto adorando, anche di, di chi mi hanno regalato i miei zii, è questo che mi avete detto voi che non mi ricordo, Viva Donna, mi pare si chiama sì, Viva Donna, ed è questo. Di Viva la Donna, boh. Poi un altro ancora che mi piace, ed è questo qua, primo bacio, tipo un po' malizia. Anche questo ha fatto la sua storia. Oppure eh, Playboy, anche quello è molto bello, ma non lo possiede. Chi se ne frega. Un altro che uso per le lenzuola, ma anche sul pigiama è quest'altro di Yves Rocher. Questo qua è molto buono. Ce ne è, eh, lo so. voi ne vedete a metà la metà bottiglietta perché ci vado cauta, perché mi fa un po' allo stomaco, ma non, non, non lo metto sempre, lo metto una volta ogni tanto e poco già eh, se domani ribadisco è per la giornata, non l'ho detto prima nell'altro video, no. Lo dico adesso, se domani è bella giornata, qui in Sardegna, verso le mie parti di Palau, è bello, io eh, provo ad andare ad un oculista a farmi fare la montatura, perché ancora sono, come vedete, senza occhiali, quindi vedo quello che vedo e di, di conseguenza ogni tanto mi succede qualche casino mentre monto i video, ma questo sono dettagli, come dico io sempre, quindi speriamo bene che mi riesca di fare, di avere, di nuovo, una montatura, come si suol dire, decente, ma soprattutto di riavere le mie vecchie lenti che avevo da prima, perché tanto la graduazione è sempre la stessa, non c'è bisogno che sto sempre lì a cambiare chiavi ha quella. Se, semplicemente sono caduta e potevo andarmi peggio perché eh, il vetro è vetro e se mi si spacca il vetro mi, si, mi, mi acceco qualche occhio, non è a caso. Comunque mi è una data di lusso diciamo, nonostante la montatura da una parte si è rotta, da questa parte si è rotta, ma anche il pezzo qua dove si incrocia col naso, lasciamo perdere, ma no, commente. Non ci vogliono che pensare, comunque niente. Ragazze e eh, ragazzi, eh, adesso io vi saluto. Eh, dovrei fare anche il letto, ma non ho voglia, oggi rimando perché tanto sta piovendo, ma almeno però eh, le do una messa a posto così alla buona e niente eh, ovviamente tutto off camera e poi eh, che dire ci si vede al prossimo video che ne dite si eh, sì, lo so voi state aspettando ancora i video virali ma i video virali come li faccio ragazze che non ho idea di come vabbè prendere un altro telefono con il telefono che ho lì dove sta montando dove sta caricando il mio video e vi farò da lì il TikTok con, eh, con mentre io guardo il TikTok, e vi dico mano mano, passo passo cosa sto osservando. Se cosa vi può andare bene, perché altro non so come fare, non ho il multischermo con le robe lì per fare di non, non è il caso. Quindi, quello che no, con il montaggio non metto, cosa sto guardando, e poi ve lo metto. Non lo so, ci devo pensare come fare Perché non è semplice <ride> Già, niente Quindi ehm, Che dire Io adesso ci saluto Vi saluto e Fatemi sapere se vi piacciono i miei capelli Un po' sbarazzini Però mi piacciono così come sono Perché non mi potevo vedere più con la cipolla Cioè con la coda tutta Legata a, come si dice Tutti troppo quindi spero che vi piacciono nulla tutto lì ho voluto un po' cambiare genere di pettinatura oggi e niente il mio outfit è questo che vedete voi ho messo la mia oh, mi, mi giro vedete come sono C ho i pantaleghi non sono pantaloni è una sorta di tuta tuta e eh, vabbè questo è della Brooms ho preso tantissimi anni fa alla Maddalena però mi piacciono da morire soddisfatto spero non si sia visto tutto però prossima cosa avete visto non importa comunque niente ragazze io adesso questo vi saluto veramente perché si è, si è fatto veramente l'ora di salutarvi e non dico che eh, devo fare altri video ma si sì, quasi vi potete vedere tutto ciò che eh, sto combinando oggi Già, cioè, minuto dopo minuto ogni tanto sbarco qualche video disporno qualche video e niente io adesso ho mente di farmi il letto no? che non che lo faccio del tutto però almeno lo chiudo per non farle ho preso abbastanza aria il letto quindi non lo so boh ok Bene ragazze, e adesso io vi chiudo il video e ci vediamo alla prossima. Mettete un bel like di supporto, un commentino, iscrivetevi se vi va e attivate la campanella. Ciao. Un bacio.